Il loro nome Perché noi? Perché noi? Che cosa abbiamo fatto? Questa è la risposta a una pioggia di bombe A una vita senza acqua Al cibo gridato da invisibili stomaci A un cancro per la scienza ormai senza passione A un maestro ubriaco di sapere E nauseato dall'umiltà A una rivoluzione allieva di quel despota ucciso E che non perde tempo a trasformarlo in pianto Perché io? Perché io? Che cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? Questa è la supplica a una madre cieca davanti a un figlio non suo, a una legge uguale per tutti, se tutti è di un solo colore, a un sole che c'è e che la chimica ha annebbiato, a una piccola percentuale, sempre più piccola, ma oggi più potente di ieri. Mi chiedo perché non io? Qual è il loro peccato? Stupori professionisti. Gli attori continuano a sorprendersi, eppure c'è un copione. Chi l'ho scritto, chi l'ho letto e chi l'ho comprato. La sorpresa è finita in un quaderno. Ha un lavoro e un cartellino da timbrare. Ora è in ferie. Shh, non lo sa so ancora. Desidero licenziarlo. Certo non oggi. Un mondo dove ogni pensiero ha la sua coscienza,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 In fra mezzo. È dal mattino che si assaggia il buongiorno. Ecco la ragione dei miei dissapori. Nel mio piatto non scorco quelle pietanze mattiniere sfornate da una mensa di fornitori. Cara festa obbligata, non averla male, ma fare male ad entrambi con l'accettare il tuo invito. Ti prego, odiami. Mi sono stancato Sono pieno di me e stufo di questa faccia Non so cosa facci Sono senza un perché Respiro senza un perché Rubo aria Succhio te che mi ami Mi ami senza un perché Odiami, ti prego, odiami Salvami dal tuo amore Un vero fiore La verità è in cerca del suo amante senza non può mostrarsi La sua pelle innocente viene divorata dai raggi del sole Resta affogata dalla sinfonia del mare Viene dispersa dalle brezze montane Un amante, cieco, cieco d'amore, sordo di vizi E insensibile alle virtù Il fiore vuole il suo perché O non si sostiene si, la si lascia cadere senza un perché Chiede alla terra calore, acqua ed aria Come prova del suo amore la verità non vuole vivere La verità vuole dipendere Appuntamenti Frequenterò me stesso Quando trovato Vivrò per presentarvelo Non sono matto Ma se lo sono Vedrò di esserlo Un gioco Non vi obbligo a questo gioco Trafitto dalle circostanze Senza speranze Voglio esplodere Ma non farò rumore Grazie, ciao ciao.